¡Sí! ¡Chani! ¡Siete solo de cani! Yeah, okay, lasciatevi cioè... no, una via di abbiamo anche questo evado mi odio che voi non vi è una vergogna noi da qui non ci muoveremo fin quando non si darà la possibilità a tutte le forze che oggi manifestano la trompetta che è stata qui non si muoverà Avant d'y faire tout sindacati oh, ah, oh, che che arresto perché questo è inaccettabile, questo è inaccettabile, ci stanno. di amministrazione, quelli dei giornali quelli che stanno costruendo una narrazione tossica che ci sta avvelenando e ci devono convincere che tanto la guerra in fondo, una guerra in più, una guerra in meno ci stanno portando verso la terza guerra mondiale e stanno anche mettendo in campo la possibilità dell'uso delle armi atomiche ma ci rendiamo conto questa guerra è contro di noi questa guerra è contro l'Italia, questa guerra è contro l'Europa, noi dobbiamo porci dobbiamo chiedere uno sopra, uno contro la guerra, assolutamente, e sei sindacato. Interviene Gastone Cottino, il partigiano Gastone Cottino, accogliamolo con un grande applauso, interviene Gastone Cottino contro questa ennesima manifestazione di repressione nei confronti del movimento contro la guerra. Grazie Gastone, grazie per questa testimonianza. Dobbiamo tenere duro. Qui stanno mettendo in discussione principi elementari democratici. Ci, ci vogliono distruggere, ma non ci distruggerete mai per il nuovo lavoro sia per la base, sia per la Vogliamo un mondo diverso, un mondo sia di tutti il Grazie. di tutti Piani, piani. Piani, piani. Così, Riteniamo cortenza. Riteniamo cortenza. Grazie Gastone continuo per questa sua testimonianza, viva la resistenza, viva oh, i partigiani, oggi per cambiare bisogna essere partigiani, grazie Gastone.